Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Allora, che posso raccontarvi? Beh, intanto volevo solo raccontarvi un po' quello che è successo questa mattina come diretta su YouTube. Abbiamo raccontato un po' la storia di qualche vinile. Ve li prendo e ve li faccio vedere erano dei vinili molto particolari perché sono andata negli archivi della radio mi sono sporcata le mani e sono andata a cercare qualcosa di particolare allora uno di questi era questo qua dei dayer threads con delle copertine anche molto molto particolari che però non sono riuscita a passare come non sono riuscita a passare questo cielo duro degli Squall, non so se qualcuno di voi lo conosce ma sicuramente sono riuscita a passare invece un un, un gruppo inglese che è ancora attivo, è ancora sulle scene musicali e che insomma, ha fatto dei grandi successi e siamo andati a estrapolarne anche uno, loro sono i Modi Blues. Dopodiché sono andata a ripescare quello che era un album, o meglio un singolo, eh, di un gruppo spagnolo che è stato eh, tra l'altro eh, fatto uscire solo per l'Italia ai tempi. Eh, si, parla, si parla dei Meccano e questo era Figlio della Luna, un, un brano che io ho amato tantissimo, ancora oggi amo perché è una bella ninna nanna, è una bella storia, eh, anche se poi in realtà insomma in alcuni punti è un po' triste, però è per una bella. E' una bella storia E poi il primo che invece avevo scelto E' che non conoscevo è questo album qua, vedete? Un po' particolare è un, album, un album di Alice Cooper è Particolare perché? Perché una volta alcune copertine eh, Erano così, nel senso che le eh, aprivi in questo modo, vedevi all'interno altri disegni, poi le giravi, c'erano altre porte, altre finestre da aprire e si scoprivano, non lo so, dei testi, delle foto, insomma, molto interessante, però anche questo è un album molto interessante di Les Cooper come vedete non è che siano tenuti benissimo perché sono stati usati ormai hanno anni, e anni, e anni dicevo, eh, però sicuramente è anche un'occasione per eh, così invogliarvi ad acquistare dei vinili e magari perché no farli trovare sotto l'albero questo è un po' quello che abbiamo raccontato all'interno dei vinili, però mi piaceva comunicare con voi eh, sul fatto che potremmo avere anche un appuntamento, adesso non so se mensile o quindicinale magari proprio su youtube eh, in cui posso andare nei meandri negli archivi andare a cercare eh, qualche vinile che a voi potrebbe interessare farvelo ascoltare così guardiamo la copertina e in più ce lo ascoltiamo cosa dovete fare? beh sicuramente dovete scrivere qua sotto quale potrebbe essere il brano che vorreste ascoltare sperando, incrociando le dita che ci sia, che ci sia naturalmente il, il vinile e io, diciamo così, eh, deciderò un giorno che verrà postato in cui eh, fare insieme questo, questo appuntamento nel frattempo che mi rimane da fare? beh, sicuramente come vedete al fondo il mio alberello con mio alberello augurarvi tantissimi eh, tantissimi auguri di buon Natale, felice anno nuovo, eh, che sia sempre gioiosa, che possiate festeggiare al meglio queste feste con i vostri cari, con chi amate, eh, con chi magari sta anche meno bene forza e coraggio, 2020 in arrivo, ci porterà solo tantissime belle cose in più se le faremo insieme, compresa la musica, sarà un anno eccezionale un bacio, vi saluto, mi raccomando, scrivete, scrivete, scrivete, così io vado alla ricerca e poi chi lo sa, magari nel 2020 vi porterò anche in mezzo agli archivi della Radio Polverosi, preparatevi, ciao!